È stato un bellissimo approccio con, con il mondo dello spettacolo, a parte che via venuta a un teatro di posa e, e poi ho avuto la possibilità di conoscere questo, e piuttosto che andare nei night che ci stavano all'epoca, andavo a chiacchierare con questi, facciamo tardi. È stato, cioè, mi è piaciuto, mi è piaciuto, e, anche se mio padre mi aspettava fino a tarda notte perché tornavo a tarda tardanotte. Però, mi lasciava fare, non so perché. Un bel giorno invece, e là è stato il colpo di culo, gli davo la macchina sempre, tornavamo a casa, e Renzo mi dice, senti, fai una cosa, facciamo uno scherzo alla portiera. La portiera faceva Rossellini, lo saltava, si sprofondava con me, mi, mi infatti, usava la scopa per cui e facciamo una... entra con la macchina dentro il portone di casa dico ma che te frega della... di franca la portiera? vabbè faccio la manovra, boom, entro dentro in quel stesso momento esce Roberto Rossellini Rezzo si è per terra, <ride> sulla cosa perché c'era il terrore del padre io apro la porta, esco fuori, faccio la faccia proprio come il culo e faccio signor Rossellini ha visto che manovra che ho fatto e lui Ruggerino, quest'estate ti va di venire a fare un assistente in cinema da me? Cioè, è destino io. Allora. È destino. Allora io, Renzo mi guarda, Renzo guarda... Allora subito, la sera stessa, dico a mio padre, papà, io non voglio andare all'università, voglio fare cinema. E lui mi disse, tu lo puoi fare. E non ho mai capito, perché non ho mai chiesto poi se me l'ha detto perché non potevo fare nient'altro o perché ero adatto. Però No, otto figli, figli per cui, e poi mio padre era il prefetto, per cui era uno, dovete studiare, la mattina e la sera. E io ero l'ultimo dei figli maschi, per cui ero la mascotte, ero quello insomma un po' più. Eh, che, che, che scammanato perché? perché soffrivo di questi cazzo di otto figli perché so, a tavola essere il terzo figlio maschio eh? vuole dire essere servito al, alla fine all'ultimo ah. e c'erano sempre i fedeli che venivano quasi tutti a me mi lasciavano un po' di <ride> roba quindi ero sempre incazzato no, in ogni modo è stato e lì è stato il primo a quindi prima sono stato come un, un uditore nel, nel film di, di Giorno della Rovera e poi, ufficialmente, è la notte a Roma dove Rossellino mi ha preso a buon volere a morire, anche lì ho avuto botte di culo e mi ha fatto fare una parte, prima di tutto fatto... odiava Enrico Maria Salerno e ci litigava. Allora mi, met... mi hanno messo sempre il cappotto di Enrico Mare no, io ho fatto sempre la controfigura controfigurazione, c'era la stessa stanza. Poi mi fece fare un pochettino che parla col... mm. il... con il cardinale Vaticano e poi ho avuto un'altra botta di culo perché e a un certo punto siamo a Piazza San Salvadore Salvadori Lauro, ci sono 400 comparte, eh, le jeep, le cose, e si ferma tutto perché non c'era un permesso di un palazzo, un palazzo che dovevano, dovevano entrare questi, i, i tedeschi, e si ferma tutto, allora io leggo, là c'è un cartello, eh, proprietà del Santo Spirito, Chiamo mio padre, mio padre era il... Il era il direttore generale della sanità, chiamo mio padre e faccio papà, come si fa ad andare a avere un permesso no, non cari, per il per palazzo? Allora dice aspetta un attimo. Mi mi chiamano, che chiamano, e richiama il gettone, eh, con il telefono, richiamami dopo, ho chiamato dopo, lui aveva parlato con il direttore del no, di San Cettito, ha detto vai là e ritira il foglio e lo porti là. Quindi sono arrivato. Rossellini nel frattempo è incazzato e si è andato al bar <ride> non quindi eh, ha risolto non un problema l l risolto. Io. io sono arrivato io, 18 anni, 19 anni qualcosa, è stato l'applauso e da lì Rossellini mi ha portato per sette film e, e, e ho fatto una corsa perché dopo via l'Italia sono diventato subito aiuto il giro prima ero, ero orteggio si è assegnato tutto lui come Purtroppo no, no, no, perché lui era un artista vero, era un, era un creativo nel momento quindi, e non, aveva, non usava la tecnica oltretutto in quel momento usava il panzino, che è lo zoom, però lui ce l'aveva un apparecchietto e usava così quindi vedeva l'attore del capo poi stringeva, allargava l'obiettivo, quindi legava molto Invece, subito dopo, dopo aver fatto Vanina Manini, Vanini, mi chiamavano, mi si era voce che ero sveglio e mi chiamò il vecchio regista Carlo Ludovico Bragaglia per a fare un film asciutta nel deserto in Libia e lui mi ha insegnato da là alla Z. macchina qua, macchina là, macchina su, macchina su. e vai, forza così e quando sono tornato a Rossellini Innanzitutto ho capito il cinema perché da per lui non avevo capito, però sono diventato un diverso, si può dire, perché, perché avevo imparato la tecnica che lui non.. Della vecchia scuola, tra eh, che lui non, non usava, insomma, che lui. Tant'è vero che il mio rapporto con lui finì dopo che avevo lavorato con Freda, con Corbucci, con, con Margheriti. No, magari dopo. Quando nell'età del ferro lui mi fece fare la, una seconda unità, mi ha fatto girare come seconda unità una corsa dei bighe vicino, ne, vicino a, a Livorno, nella parte etrusca. E, io sono tutto felice, ho cominciato a mettere, venivo da Freda, quindi macchina sulla ruota delle bighe, macchina sui cavalli, macchina sull'uomo, macchina in, in buca che, con, la, con la biga che ti passava sopra, lo monto, faccio votare, arrivo là alla visione con Roberto, Roberto dice Luggerino non hai capito nulla questo è un film didattico tu dovevi mettere la macchina a circo e girare le bighe io devo raccontare e lì mi sono sentito niente eh, però ho capito che ha finito il mio rapporto con Roberto e stai infatti partì con Margherita a fare un film in Algeria e lì qua è le, quel, il primo film che hai girato così, con Corbuccio o con Margheriti, che l'ha dato in due anni? Con Margheriti, è una cosa fantastica, sai, che ha fatto Ursus e il terrore di Ghirghisi, -Ghi. è sempre stato accreditato a Margheriti, sempre quest'anno la SIAE mi manda 5.900 euro di diritti sul terrore dei dirghius che ha girato come un pazzo perché immagino che se mi hanno mandato a me 5.900 euro, che è lui. No, a, a, a Edoardo, sì. anzi quando lo vedo lo devo chiedere e allora che è successo? Vedi questo parlare? Cioè più voi avete creato questa cosa, perché tutti quanti mi hanno detto, sapevano del fatto, ma io sono stato pagato come aiuto regista all'epoca, non mi hanno manco pagato la, quando ho, ho montato. Quindi si vede che il parlare è vostro, che dice sempre, ah se tu hai finito il film di me, tu hai finito il film di che è arrivata la SIA, o okay, che ne so, o, o, o Antonio ha fatto, mi ha fatto un regalo prima di morire, non lo so, <ride> come è successo. E poi come ha girato questo film, perché per dare 6.000 euro quasi a me e a Edoardo, il film deve aver girato, veramente. È stata... E quella è praticamente sì, è il primo, c'avevo 24, 24 anni. Ma è, è proprio girato dell'intervento? De, de, de, de, de, de, de... Ho girato, lui dopo due settimane ha detto continua te. E io ho fatto quattro settimane. No? E poi, poi ha fatto 60 film con l'aiuto di Gisa. E, e, e poi devo dire che i miei maestri sono stati Roberto Rossellini perché adesso io mi riconosco i Rossellini i cani polocausti se vai a vedere Roma città aperta insomma c'è la, la verità c'è il ah, Germano zero e quello è rosse poi Corbucci mi ha dato la violenza mi ha dato eh, la grinta il montaggio cose qui. e Mauro Bolognini mi ha dato l'eleganza perché grazie a Mauro io ho imparato a apprezzare la luce i, e quella pubblicità è importantissima la luce, la fotografia questo stile qua lui stava sempre in macchina con i tele quello mi ha insegnato lui poi mi ha insegnato una grande cosa e infatti quando fai quando devi muovere le comparse prende un quadro, infatti io facevo Mademoiselle de Maupin con lui prendevo il quadro di Hogarth o, di, o del francese Adesso non mi viene e ricomponevo il quadro quando ero facendo cosa alla... alla E la, la, la direzione degli autori degli attori dove, dove, come l'hai imparata? Allora, Quella, direzione... quando, quando una regista comincia no. a inforsi no, Allora, a Rossellini certamente no perché lui curava più una comparsa che una Hai una strana presenza te, hai una strana presenza vicino ah. No. <ride> e Corbucci meno che meno Mauro Bolognini forse Mauro Bolognini eh, Castellani però questi erano con quegli attori per periodo iniziale qual è il film che ricordi con maggior affetto? Maggiore effetto <ride> dei film iniziali? Sì, i primissimi Donne Botte Bersanelli è stato uno dove mi sono sperimentato. Infatti, mi ricordo che Amati faceva vedere la Risi, che faceva dopo, hanno fatto un film con Cotognazzi. Diceva cioè, guarda questo giovane come manovra la macchina. Ho cominciato con i grandangoli. Ricordo, fatto... Perché durante le canzoni fai due videoclip. Fai... Quindi avevo fatto... e lì ho sperimentato molto. E poi mi sono mosso bene con gli attori comici e tutto. Poi, forse, il primo. Il primo che ho pensato dei miei è stato Uomo di Signorcia e Polizia al Festimone. Prima di allora avevo fatto un film, data di piacere, che è un titolo sbagliato del film perché adesso il dividendo non è malvagio. Che, Però, che è quel film che mi raccontavi oggi pomeriggio del, del fatto che quell'attore francese che poi... No, quello è Uomo di Signorcia e Polizia al Festimone. Il si fa. Quello si, con Marc Forel e Ray Lover c'era Dolfo Celi, lì anzi mi è successa una cosa molto carina perché stavo girando all'arco di Giano qua di fronte su, vicino a, al, al Teatro di Marcello mm -hmm. e, e c'era il residence e un residence sopra dove viveva, dove stava in quel buon periodo Ingrid Bergman Allora io mentre giravo, c'avevo davanti, mi ricordo, eh, Renato Salvatore, Marco Reel e eh, Rolfo Ceni sento tutto al fronte, motore, azione! Eh, sento due mani che mi coprono gli occhi Chi è? Chi è? Fermi, stop! Mi volta era Ingrid <ride> Insomma è stata una bellissima esperienza quel film e mi ha dato la possibilità perché il produttore, un produttore, quando ha visto l'incassi del botteghino di Uomini di Sinaccia e Procezione del Timore, confronto al film che aveva fatto Lenzi, ha detto "Ma ha scelto me per fare un film mondo cannibale e lì è nata la mia fortuna e quindi, quindi mi sono fatto veramente con una fatica enorme perché c'è un film affaticosissimo e lì è poi nata, è nato tutto dopo certo, quel adesso, film adesso su, su, sulla trilogia cannibalica veramente è già stato detto e scritto tutto, tutto. di tutto, quindi dopo... di tanto non mi ci soffermo anche perché ormai... No, dopo l'ultimo mondo cannibale, anzi, siccome anche lì ha avuto delle noie un po', eh? allora i giapponesi mi un film a scatola chiusa mm -hmm. che ha fatto l'ultimo Sapore dell'aria, un film di un, bambino, di un ragazzino che notava e che poi si ammala con la, con la musica di Feeling, è un film che ha avuto successissimo in, in Giappone, si vendevano un biglietto con un piccolo fazzolettino per asciugare lacrime. poi ho cominciato a cambiare, poi facevo già pubblicità, avevo fatto delle, delle cose molto fortunate. Ecco, eh, di, eh, eh, solo, solamente a, a, a livello di, eh, di idea, di sceneggiatura. Eh, L'idea di, di, di fare un film sopra appunto, le, le tribù dei cannibali, come cioè, cioè, è, com è nato il progetto? È nata che questo produttore, che era Giorgio Carlo Rossi, che abitava, che, cioè che aveva un ufficio a Singapore, quindi vendeva come pazzo in Stiamo Oriente. Allora dicevo, io vado l'ufficio a Singapore, posso, possiamo fare un film in Malesia, e, anzi mi ricordo che vada, poi hanno fatto anche Sandokan là, però so, mi informo che Sandokan l'avevo girato poi nella, nel parco di Kuala Lumpur, sì, non mi no, All allora niente, mi sono, eh, parliamo dei cannibali, mi sono rifatto, di certo cominciò a leggere tutto il cannibalismo, ho trovato questo, queste fotografie straordinarie sono nazioni geografiche. E l'idea che poi dopo è stata copiata da, da tutti quanti, speriamo di questo tempo, del allora. found footage, cioè de, de, della cassetta, è cioè sarà tua? Quella è dopo, sì, quella è uscita da dopo. Oh, dopo Cannibal, cioè a me dopo l'ultimo mondo che ne abbiamo, mi chiedevano tutti i cattivi e un altro Cannibale. Oh, non, non lo volevo fare, non lo volevo fare, non lo volevo fare. Fino a che collaboravo molto con Clerici, che era un sensatore, lui mi adorava. Proprio, eh e mi ha detto ma facciamo questo sto cavolo dei film allora è, un, è venuto l'episodio del fatto che in quel periodo c'è cioè il terrorismo e eh, in televisione sembrava tutta cosa sanguinolenta a me mi sequestravano i film uomini cinaccia è stato ai 18 anni l'ultimo mondo che mi ai 18 anni e allora c'era cioè, mio figlio che si lamentava sempre perché vedeva questi eh, sul eh, RAI, RAI 1, sì, uccisioni, mi faceva spegnere sì, eh, il telegiornale, allora, guarda questi qua, se i giornalisti possono fare quello che vogliono, fanno vedere cose sanguinolenti, a noi se facciamo un film, vietato a 1900, 60 anni poi, ci c'è nessuno, ancora allora mi è venuta in mente la storia di questi quattro giornalisti giovani che andavano a fare delle scupe dove non li trovavano li creavano e poi abbiamo detto ma cerchiamo di farlo realistico allora andando a fare il cast in America mi detto facciamo il contratto a questi e diciamo che sono morti. Per un anno saranno, non possono fare nient'altro, morti e questa è stata, penso all'epoca, dove non c'era internet, questa, questa cosa ha funzionato, però ha funzionato più dopo vent'anni, sì, come sembra stato. quando hanno fatto Brave Witch Project, esatto. perché prima, il film è andato come, come spada, però in Italia si è addormentato, Nessuno mi richiamava per il canivo locale, Dopo un... niente. Ero diventato quello che aveva fatto gli sport per i digitali, che aveva fatto le file, insomma, sono andate bene, ma per... non è ne... il Concorde. Però nessuno per il canivo locale, per, per tutto il mondo che mi fa. Nessuno per il canivo locale e a quel invece il Black Witch Project ha svegliato perché tutti i media andavano ai teatri, ai cinema dicono ma perché voi siete così interessati a questo film che poi in fondo insomma, tutti nel mondo dicevano ma questo l'ha fatto vent'anni fa Ruggero Teodato da lì sono stato preso d'assalto da tutti i sapevo di tutti, tutti tutti a fare gli l'intervista e ho cominciato a a, a il mondo per fare autografi, si parla di mele di delle cose l'Italia è stato buono poi, poi è venuto, sono venuti fuori tutti i film che ho fatto mi a mano, io giro, prima era infatti, il canno di poi è diventato anche tutto il mondo che è lì, poi è arrivato alla Casa Sperluna del Parco che sì, è diventato sì, un culto sì, come sì, quello, quello. Sì, sì. poi ci hanno accoperto Barbar The Barbarians perché è un film che è andato bene e che è diverso e è tutto qua. Campi del terrore, Campi nel terrore non... non no, hanno trovato però ha questo, la cassetta d'oro in, in Inghilterra, spezzate. Uh -huh. Camping no, anzi sono sempre il mio più brutto film e rivedendolo l'avevo fatto con un compitino fatto bene perché non mi fatto male fatto in Abruzzo è un sembrava un un la in un Canada. Po un po' a venerdì 13 ecco oh, però sì se là mi condanna eh, Sacchetti che ha scritto ah perché Dio Dato cambia tutto nella mia film Ma io cambio quando vedo che non funzionano le cose non è che cambio il diretto e... vabbè poi vabbè no, poi dopo Mano a mano, poi mi sono buttato molto in televisione, e volevo alternare sempre tutto, ho sempre voluto alternare, poi eh, si sono ricordati che avevo fatto i primi telefilm in Italia che sono quelli del Triangolo Rosso. The Barbarians è... so che poi dopo i due fratelli Paul sono eh, spariti, quindi... no? E le... come eh ma quella trovate? è stata una cosa particolare perché Globus è... È due della Canon, Golan Globus, Golan Globus, detto ma tu devi farci un Conan forte, più forte del Conan canne carne. devi fare canne e mi hanno mandato un mese prima di cominciare questi due gemelli con me perché io me li dovevo studiare e io me li portavo sempre a questa a mangiare a dormire dappertutto e questi erano dei pazzi andavo in macchina con Tautisa che gli aveva dato una limusina questi come vedono la polizia se scoprivano il culo se lo facevano dire e veniamo inseguiti fino alla De Paoli o se no, faceva delle cose incredibili lui mangiava, David mangiava, Paul mangiava dall'altra parte, e David mangiava una bistecca e, Paul, e no, Paul mangiava una bistecca e David dall'altra parte parlava. e lui faceva, buona! E lui, dammelo! prendeva e gli dava gli spaghetti, adesso gli mangiava gli spaghetti e col sorriso si mangiava bene, e lui diceva, dammi gli spaghetti! cioè una cosa così, che poi l'ho messo tutta dentro il film, <coughs> ho fatto il film sul loro comici. Che è successo? Che quando è finito il film, e me mi la moglie, nello stesso tempo Castellari faceva Simba, che era il mio era un bel budget di 4 miliardi, il suo era di 7 miliardi e mi chiama Tomso che era il Producer, perché stanno venendo Gola, eh, Globus e Go, eh, Golan e, alla, ed Evellini a vedere il film tuo, sono incazzati i neri perché Simbad dice che devono rimontare tutto, poi l'ha rimontato Luigi insieme, sembra, no? sì. eh? Simbad l'ha rimontato Luigi, il film non è uscito mai e sono incazzati i neri tu adesso gli hai fatto un film comico invece fa un film eh, forte cazzo ci diranno dico, però era ben confezionato c'era cioè la musica di Donato cioè invece hanno visto il film hanno fatto spicca c'era un artista e 50 è andata benissimo, contentissima hanno fatto che 5000 copie per l'America però dopo sono falliti, avevo la possibilità di fare Spider-Man con loro, invece fallirono. E che poi loro due sono spariti, no? I, sono spariti. I, no? Non Gola Globus, i due gemelli. I due gemelli? Ha fatto ah, prima più, più è venuto, cosa, ma, prima ha fatto. mi ha chiamato una volta l'Uccisano <coughs> che voleva fare assolutamente il seguito con loro Però che ci stava il problema è che i due erano assicurati a pezzi c'era un atto, un atto atto, la gamba, la cosa e l'ultimo pezzo si è dotto con me, David, il Femmour questo e quindi erano inassicurabili di più, non si poteva più assicurare quindi non si poteva più fare un film con noi e so che dopo hanno cominciato a fare videoclip, cose storie, e poi sono sbagliato, ma chi mi dice che una è morta, chi mi dice, però non ho più non sentito parlare niente? di loro e la musica è un, un elemento molto importante ah, film. la musica per me è, sì è un elemento importantissimo e già cominciato come si nasce Polistotti e si muore perché non so se l'hai visto io no. l'ho visto ma parecchio tempo fa si un film almeno 8-9 anni fa il forte io per addolcirlo ogni volta che loro ammazzavano i due polizotti spietati ammazzavano qualcuno poi gli facevo montare la motocicletta e e andavano via con una ballata cantata da Ray Lovero e io facevo le parole della canzone quindi addolciva tutto e poi è diventato un film americano, poi c'era un sapore molto americano anche se è ambientato a Roma infatti è un bel film, per me è molto un bel film e quindi già lì l'avevamo morbidita. Nel ultimo mondo cannibale, allora fa, mi era piaciuta molto la musica del nido del cupo. Quindi ho detto, facciamo una colonna tipo questa. E anche lì è venuta musica dolce, che funzionava col cannibalismo mentre mangiavano, cose del In Cannibal Caso, quando ho scritto il film è forte, qua tutti quanti spaventati, poi Allora io ho detto, ma facciamolo vedere. il Otto perché io ero innamorato delle musiche di Mondo Cane. Di, di, a Zio Tom, questa musica è straordinaria, mi ha detto se accetterà, tra l'altro mi ci provo, ci provo perché... Eh... vedi? <coughs> allora è venuto il noviola nel sottomare, vanno bello io tutto spaventato da questo qua. Invece alla fine dice, dato tu sei un genio, come faccio a non farti questo film? e ha funzionato perché ha intuito quello che volevo, perché nelle cose più forti c'è cioè il dolce, la dolce, è come un mondo cano, come il mondo cano, quindi mi sono ispirato a Jacopetti e, e, e la musica è lui mi ha è stato vincente, è stato vincente perché io odiavo tutti i film di azione dove c'è l'azione e poi c'è una musica, cioè che uno non ascolta o la musica o la parola, quindi è stato vincente e l'ho applicata sempre la musica per me è di un'importanza che penso, penso su film avevo fatto del dolce dei due ragazzino che notavano che, notava, no? che andavano dai giapponesi io avevo messo va, montandolo avevo portato con filin. quando i giapponesi hanno visto il film tutti felici dice poi la musica no la musica va via perché questa costa un sacco di soldi l'ho messa sopra come colonna col, col, adesso per farvi capire l'hanno comprato 100 milioni di 100 milioni di e' infatti, adesso lo chiamano Last Feeling, insomma, la musica no, è importantissima, è importantissima quando facevo i ragazzi del muretto, ci metto tutte le canzoni più belle, perché all'epoca potevo mettere, potevo, eh, non so, ti mettevo... Sì, era eh, diritto una volta... Un e quindi per me è importante lo uso negli spot, negli spot Gianni L'Ottimismo proprio, ho preso la musica delle, delle, di Ridley Scott a Roma, lì, non mi ricordo che film Ridley Scott, che è? Signor? Come si chiama? Sull'antica Roma. Il, il, il gladiatore? Anche lì è sta 150 milioni e, e quindi 150 mila euro. E quindi niente, la musica per me è importantissima. C'è un, un, un film o più di un film che non rifaresti e potessi tornare niente? Oh. Uno che ho fatto in Marocco proprio per, per fame proprio perché <ride> ci perché sta alimentare. Con <ride> il che a Sonitis il produttore mi ha detto ah, senza copione, senza niente, ha film, M ha dato un attore che aveva girato L'Arca Perduta, e Marzo Kift che era il Tarzan bello, bellissimo ho messo un'attrice così, trovato lì, senza, senza copione. quindi mi sono inventato tutto e poi lui ha detto tanto va sul DVD, mm. vado a Los Angeles a 20, 24 foglie mm. e è stato l'unico film che mm. dall'America mi hanno mandato i soldi. Ah, il della, della cosa no, no, no, no, Ma quello no, quello è un fatto delle Filippine, questo è il Marocco. Eh, Dan. Dan. Eh, però... Vabbè, vado va. a scuola la Lam. lo trovo. Sì, sì. eh, Lam. film <ride> va in giro maledetto e poi poi non so no perché poi anche camping e rivedendolo mi piace mi piace l'ambientazione che ho dato insieme a un film americana. ultimo mondo cannibale i critici italiani dicevano che l'avevo fatto in Abruzzo che proposte invece camping e che l'ho fatto in Abruzzo dicevano che l'avevo fatto in Canada senza certo. te. Quindi, però è un film che... Poi ho fatto altri film che certamente sono minori, tipo... Il washing machine mm. però rivedendo mi piace, mi piace, l'ho fatta Buda per in questa ambientazione stupenda la trovo funzionale ho fatto un film in Venezuela che era nato da un fatto che io avevo scritto un film dopo Cannibal mm. quando Cannibal però si vendeva volevo un film forte io ero in Colombia e volevo fare il gamines. Mm i ragazzini che rubano questa, il film è fortissimo, non so riuscire a montarlo. Allora siccome la storia mi è rimasta, è rimasta a me, allora, quando il produttore francese che aveva comprato il Cannibale Holocaust, ha prodotto due o tre film, allora tutto... facciamo un film morbido per i ragazzini, e dice mamma ci penso io, i ragazzini invece di farli violenti hanno fatto sì erano violenti in Venezuela, però che, anzi derubano un ragazzino americano che era scappato da, da una perché avevano arrestato la madre, un vagava per la città, avevano, però dopo l'adottano e fanno scoprire chi è che ha fatto arrestare questa madre perché avevano questa la cocaina. E', e un bel film, e ho, ho vinto. Sono sì, arrivato seconda al, a Berlino in selezione dei ragazzi e poi l'ho mandato a... a come si chiama? al festival che fanno vicino al suo letto per delle ragazze Prima sì, giovani? Prima giovani, che famoso è diventato Giffoni gifoni, sì, sì, sì. No, forse è stato l'ultimo film, stato film. Poi il passaggio alla, in televisione è stato, Sezione... è stato perché non si facevano più film o è stata una tua scelta? no è stata una mia scelta perché avevo fatto Oceano serie, no, prima ho sostituito Tonio Valeri perché non erano soddisfatti del lavoro che è telefilm con Massimo Ranieri il ricatto e lì andò benissimo, allora, e poi mi è piaciuto perché se si guadagnava bene, guadagnava molto bene. Allora, dopo aver fatto... No, mi chiamano... Ah, faccio l oceano, l oceano per i cristalli, c'è uno scasso di fenomenale. Irene Papa, sta Michael... Non lo ricordo. Eh, sì, è Hai visto qualcosa? bellissimo pensavo di vincere di, ah, lì avevo pensato di arrivare finalmente arrivare ci stavano i bazzati ci stavano gli altri questi li sdraio tutti invece muore il cristallo il film è venuto da berluscone probabilmente l'ha comprato per metterlo in banca greca perché doveva servire, per, non so, per la banca, per fare delle cose inedite, non lo so e è uscito solo nel mondo non è uscito né in Spagna né in Italia c'è un castro, visto che cazzo, Borgnani, tutto però eh, ci no? e però beh, presi gusto e poi ci rimasi male, allora quando c'è tutto uno un produttore ha detto perché non vieni a fare i ragazzi del muretto? ha sì. detto beh vabbè lo faccio sì però i Rai hanno detto ma no i ragazzi del muretto questo ha fatto cane con la eh, facci vedere qualcosa, eh, feci vedere Oceano e l'uomo della Rai mi ha detto ma scusa dopo l'Oceano tu vuoi fare i ragazzi del muretto? sì è stato un'esplosione è, andato è stato benissimo, perché l'ho fatto caramelloso come facevo le pubblicità, eh, facevo Algita, facevo Carrera Ginzi eh, a San Francisco, cosa, facevo, facevo delle cose molto belle, eh, facevo i Piaggio, tutti i Piaggio, la Vespa, le cose, eh. è stata una fortuna pure quella, però poi nella la seconda serie non l'ho voluta fare, eh, la terza serie perché che mi levavano gli attori, sai, cioè cambiavano, volono mettere quelli raccomandati, eh. andavano a fare con Bal noi siamo anche in Costa Rica, poi io avventuriero, dove si va in Costa Rica via, forza. Certo. Dopo quello ho fatto via, sono andato in Africa un anno a fare, eh, pensando all'Africa, con un Caro alte, anche lì tutti attori eh, sudafricani ho preso questa piega, poi dovevo fare, dopo l'Africa devo fare eh, il grande successo che c'è stato con il mio governo, mi ricordo, del 700, una serie del 700 che è un successo enorme, e un mese prima di cominciare, il produttore mi dice guarda, voglio una", è raccomandatissima. Una, una, una, la regista, tu non ma come ho fatto il trailer, oh, ci sta la Borsciù con il nome mio, tutto quanto, Lisa di, di Mombrosa. Eh. Ho fatto tutto io, tu me lo togli. E siccome questo avevo fatto quella cosa in Africa, poi insomma ho cercato di mandare un avvocato. perché... ho perso lì ho perso veramente eh, un'altra occasione l'inventiva che ne so farò non lo so che farò speriamo di farlo all'altezza non, non riuscirò a farlo all'altezza di cannibolo causa non riuscirò a farlo all'altezza allora, all eh, can... di sono anche altri tempi, in eh. diretta farò un film molto realistico molto realistico forte ma con... violento anche violento violentissimo però violento fino a un certo punto però non è perché c'è solo un finale abbastanza violenza il resto e questi te pieni di cocaina che si muovono in questo appartamento cioè, e la scenatura piaciuta a tutti mi dovevo inventare, rinventare Teodato per questo lo spero che sia Anche un altro un mio esercizio. Eh? Anche perché te fermo non ci, no. ci senzziare. Spero che per me sia un nuovo esercizio per fare una cosa nuova, perché sai. Questi telefonini, queste cose, questi che fanno, che mi imitano tutto quanto, anche qui ci ho messo qualcosa di telefonino perché mi serviva. Perché uscire dal, dalla casa certo. per andare a vedere questa meridi che aveva filmato, che cosa quindi insomma sarà, io non lo so, che, che farò. La scendiatura te l'hanno commissionata? O no, no, no, ho proposta io. Okay e c hai, c hai, c hai, no no italiano. C'è il tributo del ministero abbiamo avuto 350 mila euro che non sono pochi però, però sono abbastanza terrorizzato pensa a... qua neanche il cazzo ho fatto perché vabbè insomma... Là, mi sperimenterò perché ho tanto tempo che non faccio cinema, faccio di tutto, eh. ho fatto le cose adesso per finanza, ho fatto un film per loro, per... molto bello, il vero e il falso, ho fatto tante cose, tanto, tanto, ho fatto un filmetto per.. Per, la, per lo stesso produttore di sigaretti, molto diverso da quello che ha fatto lui è una storia io ho fatto una storia a me mi affascina i bambini, la cattività dei bambini quando sei ragazzino loro mi hanno mandato un, una storiella su due bambini che si sono affascinati da un cane sventiato sotto le macchine non ci pensa neanche la, la, la. poi gli animali fare animale. Allora siccome stavo in campagna a Spoleto e a Spoleto c'è cioè il ponte delle torri dove tutti si suicidano. E' uno scelto, lo conosci il ponte? Bellissimo! Sotto la rocca di Lucchetta Bocca. Allora... Fammi fare una storia. Ho scritto, ho messo mezz'ora e l'ho mandato all'americano. E la storia è i due ragazzini, all'inizio sembra che corrono, si divertono fanno cose, poi invece si affacciano su quel ponte. Da, da fuori si vede questo ponte che è un acquedotto romano, una cosa la e Saskatch, che la testa. E Dona Saskia, che a guardare, che cosa guardano. Poi ricorrono. E io vado sul ponte e vedo una donna... Che sta in lì una neurotica e comincia con le unghie a rovinarsi il, il, il braccio <totitura> e ci si è stata tutta tutto il giorno fino ad arrivare alla notte con la funzione di questo ponte, la visione del, del, del, della rocca di Lughezza Borgia, ponte e la donna che sta ancora là che si muove finalmente e va verso il punto dove si dovrebbe buttare la... e, quando... e vede ci sta sempre questo ponte che incombe, e lei sta per buttarsi, poi sente dei rumori, si volta, ah, prima di buttarsi butta un cappello che c'aveva, una sciarpa, la butta te, poi si volta, poi sente dei rumori, si volta ci sono questi due bambini, dei ragazzini, che la guardano, questa una col cappello in mano l'altra con la sciarpa, e lei li guarda loro fanno un sorriso, E a un certo punto si distende, fa anche lei un sorriso e poi fa un respiro e poi vede loro, loro invece si induriscono nuovamente e partono, spingono verso di là e fermo il fotogramma e lascio aperta la cosa, la buttano, È molto carino, 3 minuti deliziosi, con un'atmosfera fantastica. Adesso gli altri ho saputo che hanno fatto tutti i sgozzamenti, i <ride> macelli, tutte cose, però è piaciuto questo film là. Adesso io andrò a Austin, dove presenteranno questo film. Sarà, sarà la, la prima mondiale sarà? Sì. Eh, boh, però eh, eh, io sono, io sono io so così Mi la tirate? te stesso mi vuoi dire a stare ho detto bene io davvero non che più? quando venne lei la prima volta? grazie